Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la prima maglia del Canada usata durante i mondiali in Qatar in edizione FAN. La maglia rossa con un motivo tono su tono sulle maniche. Le rifiniture e i numeri sono bianchi così come il logo Nike posizionato sul petto. Il Canada torna ai mondiali dopo 36 anni dall'ultima e unica apparizione del 1986. Sembra che questo abbia sorpreso tutti i soggetti coinvolti, dalla federazione al fornitore di kit Nike. Mentre le altre squadre internazionali di AI Nike, tra cui 12 che giocheranno ai mondiali, hanno svelato i loro nuovi kit, il canada ha deciso di confermare le sue vecchie divise ciò significa che il canada sarà l'unica squadra su 32 a non, a non presentare nuove divise per la coppa del mondo la maglia non mi dispiace però nella mia classifica prende solo 3 stelle mi piace questo colore corallo non è proprio un rosso mi piace questa, eh, questa lavorazione questi questo tono su tono sulle, sulle maniche ma non è una delle mie preferite qui in alto vedete il costo su questo non aggiungo nulla se non che è veramente un prezzo incredibile imbattibile in descrizione trovate i riferimenti per ordinare la maglia ma soprattutto trovate anche un link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 la versione fan